Buongiorno e bentornati a Medicina33. Per la prima volta Tennis ⁇ Friends, la manifestazione dedicata eh, alla prevenzione, si è svolta a Napoli. Fra le varie visite gratuite, anche quella di eh, visite oculistiche, pediatriche, vedremo. E poi, e poi sono problemi di cui non è facile parlare ma che influenzano pesantemente la vita e anche la vita di coppia. Stiamo parlando della disfunzione erettile. Pensate che eh, una recente statistica dice che circa la metà degli uomini fra i 40 e i 70 anni lamenta un certo grado di disfunzione erettile. Allora, che cosa si può fare? Perché è pericolosissimo andare su internet a cercare delle terapie con il fai-da-te. Ne parliamo in studio con il nostro ospite che è il professor Gabriele Antonini. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno a voi, professore. Per eh, Urologia Sapienza Università di Roma. Ma subito, professore, torniamo a noi. Eh, disfunzione erettile. Le cause lo sappiamo possono essere sia di origine fisica che di origine psicologica. Come si approccia all'inizio il problema? Beh, innanzitutto è molto importante un attento esame obiettivo del, del paziente. Si effettuano poi una serie di esami sia ematochimici, quindi un dosaggio del testosterone, che è l'ormone principale eh, nel, nel, nell'aspetto sessuale maschile, e degli esami strumentali, in modo particolare delle ecografie, un doppler delle arterie del, dei genitali. Eh, dunque, che tipo di problemi possono essere quelli fisici? Ma eh, fondamentalmente ci sono dei fattori di rischio, i fattori di rischio sono in modo particolare il diabete, eh, la pressione alta, tutte quelle condizioni, l'ipercolesterolemia che fanno parte di quella che si chiama sindrome metabolica. In più lo stile di vita non appropriato, l'uso di alcol, di stupefacenti e quindi tutti eh, quei fattori che possono determinare un danno vascolare. La disfunzione erettile è non solo un problema locale ma anche un campanello d'allarme per un problema cardiovascolare che potrebbe insorgere da lì a qualche anno Ecco, quindi no, non bisogna sottovalutare questo sintomo Assolutamente, anche perché molti pazienti che eh, non manifestano il proprio problema vanno incontro a un'ischemia eh, coronarica a distanza di poco tempo eh, Il problema è che c'è sempre un po' di vergogna di fondo in qualche modo no? che è assolutamente ingiustificata perché poi eh, è vero che come dire, la sfera sessuale è una sfera un po' particolare, eh, specialmente per gli uomini, è un problema anche di tipo culturale, però è importante rivolgersi ad uno specialista. Assolutamente, il problema è culturale. Come la donna ha uno specialista ginecologo e effettua i primi controlli perché si prepara alla gravidanza già dai 16-17 anni, anche l'uomo dovrebbe effettuare un primo screening andrologico eh, nella pubertà. Dunque, un altro dei, diciamo così, delle cause potrebbero essere eh, gli interventi alla prostata, giusto? Si stima che in Italia circa 300.000 pazienti abbiano subito un intervento di prostatectomia radicale. Questi pazienti sono dei pazienti non responsivi ai farmaci per eh, uso orale, ma sono dei pazienti che eh, hanno una eh, disfunzione rettile irreversibile che può essere trattata solamente chirurgicamente. Allora, eh, poi torniamo su, su questo argomento, ma le soluzioni a disposizione oggi quali sono per risolvere questo problema? Ce ne sono tante? Assolutamente. Dal 1998 ricorre proprio quest'anno il ventennale della scoperta del eh, sildenafil citrato, che è la famosa eh, pillola blu che ha rivoluzionato in qualche modo il mondo dell'andrologia. Dell la ricerca clinica ci ha fornito nel tempo altre molecole, il tadalafil, l'avanafil e il vardenafil. Eh, sono dei farmaci che eh, mh, coprono perfettamente il problema della disfunzione rettile nell'80-90% dei casi. Ci sono poi dei pazienti che non sono responsivi a questo tipo di trattamento oppure che hanno degli effetti collaterali importanti oppure che assumono del, dei farmaci per il trattamento di un pregresso infarto, dei nitroderivati che sono controindicati. Eh, con l'assunzione degli inibitori della fosfodiesterasi 5, quindi di, questi, di queste molecole che abbiamo appena citato. E in questi casi cosa si fa? Eh, al giorno d'oggi abbiamo la possibilità sia della chirurgia, ma anche di trattamenti di nuova, di nuova generazione. Ci sono eh, dei trattamenti rigenerativi, siamo un centro che da due anni sta eh, sperimentando il trattamento con il plasma arricchito, cioè un superamento delle cellule staminali che vengono prelevate dal sangue del paziente, vengono eh, centrifugate, si crea un gel piastrinico come viene utilizzato già da circa 20 anni in ortopedia e in medicina estetica, viene eh, infiltrato con delle micropunturine a livello dei corpi cavernosi, portando sangue attraverso un meccanismo di eh, vacuum device, si rigenerano i tessuti cavernosi e l'uomo può di nuovo avere una normale erezione. Ecco, eh, in questo caso non è particolarmente invasivo questo tipo di intervento? È un trattamento assolutamente ambulatoriale che dura circa 15 minuti. Eh, allora, mh, quali di questi di cui lei ha parlato, eh, di questi trattamenti, sono offerti dal Servizio Sanitario Nazionale? In questo momento ovviamente il Servizio Sanitario Nazionale per i pazienti oncologici prevede un piano terapeutico che rimborsa completamente l'uso dei farmaci orari. Alcuni centri di eccellenza, tra, tra cui il nostro, effettuano la chirurgia di eh, impianto di, di dispositivi endocavernosi. Noi in particolare effettuiamo un intervento mini-invasivo, siamo l'unico centro in Europa che in 15 minuti riporta l'uomo a una nuova vita sessuale. Grazie, grazie professore. Grazie a voi. E a questo punto io vi saluto e vi do appuntamento come al solito con Medicina 33. Arrivederci.